Bentornati al BAC 5 Stelle di Pisa, quattro chiacchiere per capirci qualcosa. Eh, registriamo questo filmato mentre è in corso la Gorà 5 Stelle del 10 maggio 2014 in cui si presentano i vari candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee. Allora, qui abbiamo il madrileno, quello che sul blog di Beppe Grillo Risulta di Madrid in realtà è di... di, Piombino, no? di Piombino, sono di Piombino. Sì. Chiami? Mi chiami? chiamo Danilo Savari e okay. sì. Allora L... diciamo, uh, che mestiere fai? Sì, io eh, vivo a Madrid effettivamente, son... per questo sono madrilegno, insomma okay. sono di Piombino ma vivo a Madrid e lavoro in una multinazionale svedese come responsabile dei mercati internazionali. Bene, Domingo Tassello dice che si occupa, di... si occupa di consulenza logistica e fabbricazione di imballaggi industriali. Ecco, a noi è molto colpito il fatto, scorrendo il curriculum pubblicato da, dal blog di Virillo, che eh, non so quanti studi hai fatto, Diverse, una cosa sì. impressionante, no? come naturalmente tutti i giovani italiani oggi. Insomma, sì per poi occuparsi di imballaggi, esatto. questo, questo è fenomenale, cioè è, sì. la, è proprio il ritratto del giovane italiano d'oggi? Sì, ehm, a Genova mi son, son, ho preso la laurea in scienze internazionali e diplomatiche, quindi diciamo nella facoltà di scienze politiche, poi ho continuato in Spagna, ho fatto un master di commercio estero, ora occupandomi di imballaggi alla fine mi occupo di commercio estero perché... Eh, appunto lavoro per i mercati di Africa e Oriente Medio quindi sì, Però ho... questa cosa degli imballaggi che effettivamente no, sì, da, sì, da, sì, è, un settore, è un settore sconosciuto sì, sì, sì, sì. A, agli imballaggi questo insomma, ci, ha, ci ha colpito e, vabbè, con tutta questa cosa hai detto, riepiloga titoli di studio per favore Sì, non ho laurea in scienze internazionali e diplomatiche un master di internazionalizzazione d'azienda e commercio sì, estero sì. e un master di gestione di progetti internazionali Ecco, insomma, eh, una, un curriculum di tutto rispetto, eccetera, sì, che vabbè, provato. Eh, hai provato. ci hai provato, però poi in Italia lavoro non. In Italia no, tra l'altro eh, il master che ho fatto in Spagna c'era in Italia, diciamo molto simile eh, a livello nominale, poi si andava a vedere... La Spagna ti offriva un master, ti pagava per fare il master, c'erano delle prove di selezione, con due anni di contratto molto ben pagati in ambasciata e in azienda, l'Italia ti offriva un corso di tre mesi. Con sei mesi di stage all'ambasciata non pagati, dove non ti pagavano neanche il volo. Questa è la differenza, non sto parlando della Finlandia o Germania, della Spagna, paese molto simile al nostro, ma con un'offerta totalmente diversa. Questa è la ragione per cui sono presi la decisione di andare, di andare a Madrid. Dici come sei arrivato al Movimento 5 Stelle: dal computer. Sì, sì, ci sono arrivato io nel 2005: ho vissuto, ho studiato un anno in Finlandia e. Sul computer mi vidi questo video di, questo, del, di uno spettacolo di Beppe Grillo in Svizzera dove parlava del blog, quindi iniziai a leggere il blog e alla fine con i primi V-Day partecipai tra l'altro con il meetup di Madrid, al V-Day fatto a Madrid davanti all'ambasciata spagnola e poi insomma... Lo sempre dalla distanza però l'ho seguito praticamente da, dalla nascita. Quindi non hai fatto attivismo perché a Madrid non c'è un gruppo di, del Movimento 5 Stelle? Cioè... C'era all'inizio, poi si sciolse, diciamo, io poi andai a vivere un anno in Finlandia, quando tornai a Madrid non esisteva più e si è formato l'anno scorso. Ora di nuovo c'è un Meetup Spagna formato nel 2013, però sì, quello che è attivismo locale. Praticamente ho sempre vissuto fuori, quindi non ho mai. Sì, mai giustamente. Eh, quindi, diciamo, eh, ora ti faccio una domanda idiota: ma quando hai cominciato a. Mm, eh, quindi, diciamo, ti sei presentato a queste candidature europee come tua prima esperienza politica? Sì, sì, sì. sì. Cioè, praticamente dal nulla una candidatura europea, questo solo sì. nel Movimento 5 Stelle? Sì, quindi. tra l'altro. Una seconda considerazione volevo fare, a parte sì, dallo zero assoluto a candidato un cittadino normalissimo, candidato alle europee, In sec secondo, eh, alla fine io nei meetup locali non sono conosciuto, perché insomma vivo all'estero da, da tanti anni, e secondo me è una... io rimarsi sbalordito dal risultato perché non me lo sarei mai aspettato, alla fine votavi fra attivisti, Ero sicuro che avrebbero scelto attivisti, invece gli attivisti si sono messi a leggere i curriculum e si sono veramente informati sui candidati e leggendosi i curriculum alla fine sono venuti fuori, una cosa che in un altro partito sarebbe totalmente impossibile se non fai una carriera politica, non, eh, insomma, no, no, non vai allora, avanti. Allora confessa, ah, conosci Beppe Grillo, conosci Casaleggio, conosci qualcuno. Sono mio padre e mio zio. Sì, no? <ride> cioè, e conosciuti dopo? Sì, sì, abbiamo fatto un incontro dopo con le candidature già decise, abbiamo fatto un incontro a Milano per conoscere i candidati, ma non li avevo mai visti di persona. Quindi è, una, è un tragitto piuttosto incredibile, nell'Italia sì. delle raccomandazioni del, esatto. del, degli zii, nipoti, e parenti vari, eccetera. È una cosa nuova che ci premeva sottolineare come una caratteristica particolare che ha il Movimento 5 Stelle. Io vi ripeto sempre, il Movimento 5 Stelle è una cosa nuova per molti aspetti, anche che per... è una cosa nuova si vede anche da questi aspetti minori. Arrivederci dal Bar 5 Stelle di Pisa.